Oggi entreremo nella casa di Andy Non importa se lei cercherà di ucciderci Ovviamente non la ucciderò Ma ovviamente entrerò qui dentro Ok come vedete lei è fuori Io sono dentro casa sua Allora è una casa abbastanza normale In realtà mi aspettavo piena di cose brutte eh, Però devo dire cioè, vabbè ci sta eh Magari ci deve abitare dentro Però vediamo effettivamente che cosa contiene queste casse Cosa contengono Tanta redstone Però effettivamente sono disposte forse a a modi X diciamo A modi X A modi X Era una X Era una X Era una X mi, mi, mi ricordava qualcosa di sbagliato Anche questa è una mezza X Vedete Perché queste sono due linee Che si intrecciano Però qua c'è un libro strano. Vediamo cosa c'è scritto Stai attento mio diario Io ti farò fuori Ma... Ok io lo lascio qua um, Mi sa che se l'hai presa col diario questa pazza di Andy Ma perché è così cattiva raga Ma non ha senso Cioè perché se la prende pure col diario È come se io domani mi sveglio e me la prendo col pavimento eh, Stai attento al pavimento Perché cioè dopo mi girano le scatole Ma io ho appena letto pizza o sushi Ma che cosa vuol dire Ma è No ma non posso scegliere sushi Io volevo scegliere sushi Che poi mh, Non lo so Scrivetemi anche voi nei commenti Cosa preferite Vita Mor uh, eh, Scusa Beh Vita Ok um, Se volete potete partecipare Anche voi nei commenti Ovviamente Però uh, io um, Mi dissocio Comunque Andy Rainbow Qua mi sa che intende Rainbow Friends E ovviamente Ovviamente L'egocentrica del cavolo questo è un ascensore, vero? Eh no, ma non fa niente, però. Eh, ma allora che cosa mi serve questo ascensore inutile? Vabbè. Ok, raga. Um, penso di essere in pericolo, perché tutti... Eh, no, no, no, qua io non riesco, raga. Io qua muoio. No, state... Allora, no, però posso... No, non posso spaccare! Che stupido, lo sapevo io. Lo sapevo che... No, devo saltare per forza Vedete, perché io qua non Purtroppo quando entro in questi livelli Vado tipo in spectator e io non posso rompere con niente No, no, no, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo Via, via, via, via No, salta, sali su, per carità Ok, allora, scusate un attimo, scendiamo giù Ok ho distrutto il percorso di Andy Non si dovrebbe essere si è, si è arrabbiata Si è arrabbiata di brutto Raga io um, um, Ok chiedo scusa a Andy Veramente non volevo distruggerti il percorso Ovviamente scrivetemi voi nei commenti Che cosa dobbiamo Perché effettivamente questo mondo Sembra che abbia un sacco di misteri in più Cioè nel senso Veramente misterioso questo mondo Quindi scrivetemi se vogliamo Che lo continuiamo nei commenti E lasciate like Ricordatevi